Allora, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi voglio mostrare la Birk Box. Si sì, è, è strana come box. Allora, ho tolto solo l'involucro li intorno in cartone perché c'erano i miei dati personali, ma la box è questa e io non l'ho ancora aperta. E dai rumori che sento all'interno, sono curiosa di aprirla. Allora, questa box eh, viene da un sito francese. Birk Box, c'è eh, USA oppure in Francia dovete scegliere quella francese perché spedisce in italia e ho segnato tutto perché questa me l'hanno omaggiata però è ehm, dunque è un abbonamento mensile quindi non ci sono altri piani c'è solo il mensile che sono aspettate 13,90 a box più 3 euro di spedizione quindi 17 euro a box abbonamento mensile che si rinnova ogni mese potete sospenderlo o disattivarlo voi sul sito comunque abbastanza facile da capire quindi poi aspettate perché c'è un'altra cosa da, da dire sto leggendo, sto leggendo. E qui sotto nell'info box c'è un um, codice per ricevere 10 euro D'acquisto sul sito perché è un sito che ha tante marche quindi davvero un sito um, valido e comodo e per ricevere anche 100 punti dunque ogni acquisto si accumulano dei punti oppure ehm, con ogni acquisto oppure in questo caso con il codice ne avete già 100 e ogni 100 punti c'è lo sconto del 10% sul vostro carrello quindi penso di avervi detto tutto allora vediamo alla box Box, anche perché ha tantissimi prodotti vegan free quindi ci sono curiosa è questa qui belli colori, dice Magic Hour, ma apriamola. Ok. Uh, Splendid Edition e ah, edizione estate. 9 essenziali formato vendita, Ah, no, no, no, scusate, questa qua è limitata è un'altra box, quindi per l'estate Magic Hour, eccola qua la nostra box, bello. allora vi dico che è una box penso di giugno, di giugno perché dal 10 al 23 giugno c'erano i beer box day con lo sconto del 50% sapete che le box che mi mandano ed è a titolo gratuito solo per testarle e per recensirle con voi sono box che sono rimaste vecchie inizie di passate comunque quella di giugno Vediamo questo libretto? Ah, no, no, aspettate perché qui c'è lo spoiler e non lo voglio, lo spoiler quindi via. Mm, Vumun ah, in collaborazione con Vumun. Ecco il perché di questo mm, disegno che sembra quasi tarocchi perché in collaborazione con Vumun che è eh, piccola guida per conoscere di più sulla luna e l'astrologia ecco perfetto la luna, luna nuova, luna piena lo zodiaco Beh, anche da leggere carino, è scritto in francese però ehm... questo qui andiamo a vedere la box che ci interessa di più, allora spostiamo tutto e la vediamo ah, tutta, si presenta tutto così non c'è niente di Allora, io ho già visto un prodotto Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash della Kiehl's Questo è fantastico Questo è un 30 ml anche Un formato abbastanza grande Questo è fantastico Ve lo dico perché lo sto già usando e... Allora, poi questi invece non li conosco Ma andiamo al prodotto Make Up Che mi attira Della Eiko Black Magic Mascara drama e curl eh, aspettate questo qui che è un travel Size, ovviamente però c'è una mega etichetta sopra e adesso io la devo togliere per capire cosa 2 ml ah i di andarla a vedere lo scovolino è fatto così è un 2 ml allora io amo i mascara travel Size, l'ho detto anche spesso e volentieri sia qui che su instagram perché mi permettono di provare il prodotto, provarlo per un po' di tempo, diciamo che la formula è un po'. Mm. Per provarlo per un po' di tempo, per, eh, senza però che vada a seccarsi. Perché naturalmente, tanti da provare che apro uno, apro l'altro, apro l'altro, però poi, poi si seccano. Invece, così li posso provare tutti. Quindi, siamo a due prodotti, e poi altre due. Quindi, quattro prodotti. Ah no, scusate, cinque prodotti in tutto. Bene, questo qua che si era perso, vediamo. Olio viso elixir notte della WeGens, è vegan, no animal testing, bio organic, concentrato rigeneratore eh, da notte per il viso, questo qui è piccolino, con la pipetta, abbiamo detto che è un olio viso, quindi sarà ovviamente oleoso, molto oleoso però si asciuga molto velocemente, c'è cioè, contatto con la... le mani, è secco. È profumato di lavanda, mi piace. Mm. Oh, ci piace, ci piace, vabbè, andiamo avanti. Poi vediamo questo, Love Beauty and Planet, Coccolettoio e Young Lang. Ah, è uno shampoo vegan, per riparare i capelli un 100 ml questo qui quindi con di Beh, andiamo a provarlo mm, fresco è un profumo fresco dai per l'estate giusto ci piace vegan mm -mm, niente male niente male e, e ci piace ci piace come comunque un ben formato ultimo prodotto una cosa strana brave new care non riesco a capire ma il colore non promette bene e, illuminante corpo e capelli ah oltretutto formula vegan oh ci piace illuminante corpo e capelli scusate la quantità prima che io apro questa cosa non c'è Non c'è la quantità? Ecco, bene, perfetto. Ah, sì, sì, sì, 50 ml. Oddio. Prendiamola da qui. ma eh, cos'è? Una cosa gelatinosa? Molto gelatinosa. Quindi una specie di gel che va applicato sul corpo. pensavo che avesse tutte quelle pagliette proviamo appena dalla confezione allora pensavo che invece ha micro micro micro micro glitterini alla fine sul um, non va si colora leggermente colora appena appena e non pensavo che fosse una cosa da dire oddio chiudiamolo perché meglio si comunque è un gel quindi assorbe subito pensavo che fosse un boom e invece luminoso, sì pieno di micro glitterini, sì già assorbito, sì ma ci piace il profumo non riesco a identificarlo sa di qualcosa? ma non riesco a identificarlo beh, ci piace allora, andiamo a chiudere questa box dunque, abbiamo detto calendula della Kiehl's 1 mini size del mascara delle IECO 2, shampoo vegan 3, olio per il viso quindi da notte è concentrato vegan anche questo quindi durerà un po' 4 e questo gel illuminante 5, 5 prodotti ed cosa vi avevo detto di prezzo 17 euro adesso dobbiamo andare a fare i conti perché io ho potere dell'editing come sempre, eh, ogni volta che vi mostro un prodotto vi avrò messo anche la scritta della quantità e del prezzo del prezzo, del valore però adesso io vado a fare i conti perché voglio finire di, di fare questo video quindi un attimo allora mi sono guardata questo libricino per vedere se oltre lo spoiler eh, ci fossero anche i prezzi, ma il prezzo abbastanza comodo è del formato eh, delle full size quindi vabbè ho fatto il conteggio per il, per il travel size e siamo a posto però è interessante come libricino perché comunque ultra spoiler spiega anche mascara ehm, fa vedere dei prodotti parla di alcune cose fa vedere anche delle app sarà tutto in francese ovviamente però è, è carino mm, è carina ci piace allora il prezzo l'ho segnato il valore di 20 euro e 64, di questi mini size considerando che il prezzo della box è 17 euro siamo proprio streaming è vero che sono tutti prodotti in questo caso tranne mh, il kiel's perché il kiel's non è vegan esatto no non lo è quindi e ovviamente scusate anche mascara, Tre prodotti vegan e curly free e poi c'è il mascara ed è quindi buona box, c'è un po' di tutto perché c'è un prodotto di make up, un prodotto detergente, uno shampoo, un prodotto per corpo e capelli e un prodotto per il viso quindi abbastanza completa ma il prezzo è davvero streminzito il prezzo scusate, il, prezzo. il valore è un po' streminzito, Appena appena riprende, certo che okay, così si possono provare dei prodotti, niente, mi è piaciuta come box, sì, mm, curiosa, carina, interessante, prodotti che sicuramente uso ed eh, mi aspettavo fosse qualcosina in più ma ci sta, ci sta e quindi adesso voglio sapere da voi se conoscevate questo tipo di box, se... Vi interessa, si se per caso ne volete provare una vi ricordo il codice qui sotto nell'info box che eh, guardate sempre l'info box perché ci sono tantissimi codici anche quando non ve lo dico e in questo caso è 10 euro più 100 punti ed è sui vostri acquisti di tutto il sito quindi di tutti i marchi che trovate nel sito non è valido per le box in questo caso non credo che sia valido per le box non credo però per tutto il sito che ci sono tantissimi marchi e poi vi ricordo che comunque avete 100 punti anche, ed ogni 100 punti che accumulate con gli acquisti c'è il 10% di sconto sul carrello. Quindi. Ed eh, niente, io eh, come sempre, spero ho avuto e vi ho fatto conoscere qualcosa di nuovo. E vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, Ciao. e sono qui. Ciao.